Allora, come preannunciato, in questo video cerchiamo di risolvere insieme il tema d'esame polizia, che è quello che abbiamo incontrato al primo appello, e cercherò di farvi, diciamo così, insieme a voi una soluzione, soffermandomi anche su quelli che sono stati gli errori più frequenti che ho trovato nei vostri compiti, in modo magari cioè da cercare di diciamo, darvi già delle risposte riguardo a quello che sono stati i vostri errori, cioè potendo confrontare ciò che avete fatto con magari le cose che racconteremo. Quindi non perdo tempo a leggere il testo, perché sicuramente lo conosciamo tutti eh, molto bene. e Quindi passerei, diciamo così, per ragioni di tempo, anche di, a, a tuffarmi diciamo così, nella soluzione eh, di questo esercizio. Ok? Allora, facciamo eh, un po' di spazio qui per scrivere il codice e eh, iniziamo a scrivere la soluzione, prendiamo una dimensione di carattere un pochino più grande, ok, allora in questo testo qui mi tengo il testo a fianco, magari ci può servire di tanto in tanto per fare dei riferimenti, Um, noi dovremmo innanzitutto andare a leggere un file di testo che è in un formato molto molto semplice, un formato molto semplice è un testo libero essenzialmente organizzato per righe, all'interno di queste righe non c'è nessuna particolare struttura e eh, il testo ci dice due cose molto interessanti, uno è che nel file non ci sono parole composte che contengano le tre paroline chiave su cui gira il, il, il problema quindi Bob, Arthur e polizia, e quindi questa è un'informazione che possiamo sfruttare. Non vedo perché non dobbiamo sfruttarla, e l'altra eh, informazione da qualche parte dice che, eh, scritta più sopra che dice che il testo contiene solamente caratteri minuscoli, contiene solo caratteri minuscoli spazi a capo, quindi non contiene né punteggiatura né apostrofi qui c'è un'altra informazione interessante, non ci sono caratteri punteggiatori che siano danno fastidio, non ci sono caratteri maiuscoli che possono creare ambiguità, okay? quindi teniamo a mente questo quando procediamo alla lettura del file. Allora, ehm, a questo punto magari ingrandiamo un attimo eh, l'editor in modo da poter eh, iniziare prima a scrivere una eh, funzione per Ehm, leggere il file, la prima cosa che vogliamo fare. Allora visto che è un file eh, puramente di testo, eh, io lo leggerei nella forma più semplice possibile immaginabile, cioè la forma più semplice è quella di avere una lista di stringhe, facciamo in modo che ogni riga del file corrisponda a una stringa e una lista con tanti elementi quante sono le righe del file e all'interno di ciascun elemento c'è semplicemente una stringa che contiene l'intera riga. Non vedo necessità di costruire strutture dati più complicate, ad esempio dividere le parole al loro interno, eccetera, eccetera, ma poi ne parliamo. Quindi io posso provare a definire una funzione no? che chiamo ad esempio leggi intercettazione tra parentesi nome del file e restituirà questa questa struttura dati che scrivo in un commento qua sopra eh, costruiamo una lista di stringhe eh, una stringa una, eh, per, per ciascuna una stringa per ciascuna riga del file ok? Eh, io in questa stringa posso anche Tenere il, il barra n finale non, non mi dà fastidio tenerlo. Potrei toglierlo, ma poi mi devo rimetterlo quando stampo. Eh, diciamo che in prima battuta scriviamolo così. Poi magari ci ragioniamo. Ma eh, compresa, comprensiva comprensiva del barra n finale, ok? Allora, se è così, allora la lettura di questo file diventa banale perché basta che io apra il mio file: open nome file ah scusate no diciamo, la tastiera così riesco ad arrivare ai tasti giusti in lettura con l'encoding uguale utf8 encoding l'avete dimenticato in tanti è vero che durante l'esame la macchina virtuale è una macchina virtuale Linux e quindi ha già l'encoding di default, ma quando poi lo fate girare sotto Windows vi eh, vengono fuori caratteri strani. No? Quindi ricordatevi sempre di mettere l'encoding, è noioso, ma è necessario. As eh, lo chiamiamo questo file. Eh, a questo punto dico mi serve costruire una lista di stringhe, ciascuna stringa contiene un'intera riga, la terza riga può contenere già anche il barrene finale. Beh, vuol dire che il mio testo non è altro che f.readlines, che mi legge già tutte le righe del file proprio in una lista di stringhe. E quindi io non devo fare altro che fare un return di testo. Quindi la lettura del file, semplicemente, se scelgo questa struttura dati, sarà semplicemente questa. Se scelgo una struttura dati più complessa, ovviamente no, mi sarà più complicato leggerla. Eh, dovrò poi valutare se una struttura dati più complessa magari mi è necessaria o utile per l'algoritmo, altrimenti non vedo perché complicarmela in questa fase qui. Eh, ricordiamoci, qui stiamo pesantemente usando l'ipotesi, non ci sono parole composte che contengono Bob, Arcor po o polizia, altrimenti avrei fatto una scelta molto diversa di andare a separare le singole parole. Allora cominciamo a testare questa parte del programma. Quindi comincio a scriverci un primo main che chiami questa funzione leggi intercettazione, passando il nome del file che si chiama intercettazione.txt, questo qui, e proviamo semplicemente a fare una print di prova per vedere se tutto funziona. Quindi facciamo un run di questo, eh, ovviamente non ho chiamato la funzione main, quindi ho dimenticato un pezzo, rifaccio run, pronto, barra n, salve signor altro come sta, barra n, molto bene ma chiamami bob barra n eccetera eccetera, no? quindi abbiamo la lista contenente tutte le stringhe, questo è il primo passo, adesso eh, nel testo era richiesto di fare due operazioni, una di, la prima delle quali, che poi avremmo anche potuto fare come seconda, indifferente, ma di creare il file censurato.txt in output, quindi io posso pensare, al eh, file censurato dovrà cancellare le righe secondo beh, il criterio che ben conosciamo. Allora, possiamo definire un'altra funzione, censura testo, che riceve come argomento il testo da censurare e restituisce il testo censurato, quindi a un certo punto ci sarà un'istruzione return testo censurato. Il okay? eh, testo censurato ovviamente lo dobbiamo creare, lo dobbiamo calcolare, vediamo come. Okay? Allora, anche qui eh, possiamo eh, pensare lavoriamo su una lista di string come testo in ingresso e il testo censurato anch'esso potrà essere una lista di stringhe in uscita ok? quindi il testo censurato è una lista di stringhe contenenti barra n al fondo eh? contenenti anche barra n al fondo eh, e contiene solamente solo le righe che non sono state cancellate allora io questa funzione la separo in due parti no? la prima parte è trova le righe che devo cancellare la seconda parte è costruisci il testo il testo, il testo censurato senza le righe da cancellare. Okay. Io separo queste due fasi, poi ci ragioniamo sugli errori frequenti che, che ho incontrato in questa parte di programma, però prima la, la, lo, lo risolvo diciamo così, nel modo che mi pare più semplice, più immediato e, e, e poi ci ragioniamo. Allora Trovo le righe che devo cancellare. Innanzitutto le righe che devo cancellare sono ancorate sulle parole Bob o Arcor. Le righe che devo cancellare sono le righe precedenti e successive a quella che contiene Bob o a quella che contiene Arcor. Quindi prima di tutto troviamo le righe che contengono Bob o Arcor. No? Quindi eh, scandiamoci il testo e all'interno di ciascuna linea di questo testo vediamo se, compa se compare una di queste due parole. Quindi noi abbiamo, eh, iteriamo sul testo, potremmo dire for riga in testo. Eh, e allora verifichiamo se all'interno di questa riga c'è la parola Bob oppure all'interno di questa riga c'è la parola Arcor Ar, qui si scrive in modo strano, Arctor in riga allora se sì, allora questa riga da cancellare così come le due righe precedenti e anche le due righe successive come faccio? a ricordarmi che queste righe sono da cancellare. Devo in qualche modo scrivermi da qualche parte che le righe sono da cancellare. Qui poi avete usato varie eh, tattiche, alcuni si salvavano da qualche parte la riga intesa come stringa, che funziona sull'ipotesi aggiuntiva che non ci siano due righe uguali nel file, altrimenti sarebbe un problema. Nel, nel riuscire a identificare una riga dato il suo contenuto, no? se invece io eh, la identificassi attraverso il suo indice è più facile perché non è ambiguo, okay? mi crea altri problemi che vediamo tra un attimo quando parliamo della cancellazione, identificarla per indice, ma mi sembra più semplice identificarla per indice, eh? quindi io penso di costruirmi una struttura dati che contenga gli indici delle righe che voglio cancellare. Mm? Eh io posso costruire una, un contenitore indici delle righe da cancellare e può essere come molti anche di voi hanno fatto può essere un contenitore di tipo set perché eh, ovviamente noi troviamo Bob in un punto, troviamo Arcor in un altro punto e ogni volta che troviamo Bob dobbiamo cancellare un pacchetto di righe precedenti e successive quando troviamo Arcor un altro pacchetto di righe questi pacchetti di righe si possono sovrapporre allora se io li memorizzo in un set sono sicuro che i duplicati non ci sono quindi non rischio di contare due volte la stessa riga quindi io mi salvo un, costruisco un set di numeri interi che contengono gli indici delle righe che voglio cancellare e ogni volta che trovo bob o trovo riga, devo, cosa devo fare? Aggiungi agli indici, da agli indici da cancellare questa riga, le due precedenti e le due successive. E le due successive. Ovviamente per poter parlare della riga da cancellare, delle righe precedenti e le righe successive, dovrò eh, sapere qual è l'indice di questa riga. Quindi devo iterare il testo non per contenuto ma per indice. Quindi dovrò fare non for riga in testo ma for i in range di len di riga oppure ancora meglio indice virgola riga in enumerate eh, di testo e così all'interno del ciclo ossia il contenuto della riga che mi serve per vedere se contiene bob e sia l'indice della riga che mi serve per salvarlo quindi gli indici da cancellare saranno gli indici da i-2 a i-2 più compresi beh, allora questo è facile perché basterà eh, creare con un range questi indici e aggiungerli all'insieme ci sono dei modi più sintetici di farlo ad esempio con una set comprehension, ma facciamo un semplicissimo ciclo che facciamo prima senza dover farci venire mal di testa con le comprehension. E quindi for cancellare, cancella in range, quanto deve andare la riga da cancellare, l'indice che voglio cancellare? Beh, Abbiamo detto da i-2 a i-2, più ovviamente se io definisco un range, Uh, se io voglio il valore i-2, i-1, i, i più 1, i più 2 il range come sempre dovrà avere un valore di terminazione che è una unità in più per questo che qua devo mettere 3 e qua semplicemente aggiungerò indici da cancellare aggiungo questo cancella che mi sto calcolando qua questo è il primo blocco no? alla fine di questo blocco quindi ovunque ci sia un BOG o ci sia un Arthur, io aggiungo a questo indice cancellare dei numeri che corrispondono all'indice della riga che contiene Bob le due, prima, le due precedenti e le due successive uh, in questo range, intanto io sto aggiungendo dei numeri in un insieme non, in questo momento non mi interessa controllare se questo i-2 è valido oppure non è valido no? molti di voi hanno cominciato qua a fare una serie di casi particolari ma mh, possiamo pensarci dopo per ora mettiamo il valore, è chiaro che se i vale 0, i 2 che vale meno 2, oppure i 1 che vale meno, eh, meno 1, non sono validi, non sono indici validi di riga, e però eh, per per il momento non mi interessa, eventualmente lo ripulisco dopo. Attenzione che un'altra cosa che ho notato è che molti sono stati estremamente attenti al lato sinistro, quindi a non generare indici negativi, ma non sono stati così attenti al lato destro e quindi, eh, anche non scrivendolo con questo range, scrivendolo in altri modi eh, l'ip1 e i2 l'hanno, diciamo così, usato anche senza controllare che i fosse minore del massimo meno 1 o del massimo meno 2 eh, questo in parte ci ha preso un in inganno il fatto che Arthur e Bob fossero sulle prime righe del file però dobbiamo sempre pensare, e questo pensatelo sempre, che questo è un file ma se io prendo un altro file con le righe completamente rimescolate dove Bob è l'ultima parola, Arthur è la prima e Polizia è a metà, il programma deve funzionare lo stesso. E questo è un problema che ho riscontrato in moltissimi programmi che funzionavano solo se... Bob e Arthur erano all'inizio e non nell'ultima riga, e non nella prima riga, ad esempio, in, alcuni, in molti casi, non molti, in alcuni casi eh, la prima riga veniva saltata come se uno fosse già sicuro che non contenesse nulla di importante, e invece, ovviamente non lo posso dare per scontato. Quindi fate molta attenzione a non prendere eh, l'esempio estrapolare dall'esempio delle proprietà che in realtà il nostro problema non ha. Mm? Questo è fondamentale. Ok, ma al di là di tutto questo. Io che cosa ho a questo punto? Eh, guardiamolo in faccia, print, indici cancellare, questa return la commento perché se no mi dà errore, e quindi vediamo cosa stiamo facendo, quindi eh, proviamo a chiamare questa funzione che si chiama censura testo, quindi testo censurato uguale censura testo di testo, e questa qua non è finita questa funzione chiaramente, ma siamo arrivati a metà e Abbiamo la pretesa di sapere a questo punto quali sono le righe che vogliamo cancellare. Ecco, vediamo se è vero, facciamo un run. E il run mi dice 0, 1, 2, 3, 4, meno 1. Allora, chiaramente meno 1 non c'è. E allora 0 vuol dire che dobbiamo cancellare la riga pronto. La riga pronto, pronta perché dobbiamo cancellare? Beh, perché è precedente a Arthur, ma anche perché è due righe sopra Bob. Eh, 1, beh, contiene Arthur, di sicuro la devo cancellare, 2, contiene Bob, di sicuro la riga 2 è questa, di sicuro la devo cancellare, e poi 3 e 4 che sono le righe successive a quelle che contiene Bob. Il meno 1 sarebbero due righe prima quella di Arthur, che ovviamente questa riga non esiste, questo meno 1 è un fake, non lo dobbiamo utilizzare lo dovremmo ignorare, ok? Allora, che vantaggio ho così? Ho la informazione di cosa devo cancellare senza aver ancora cancellato nulla, ok? A questo punto io posso anziché lavorare per cancellazione, posso lavorare per costruzione. Cancellare un gruppo di elementi da, un, da una lista non è poi così, diciamo così sicuro, no? nel senso che può portare facilmente degli errori di programmazione, costruire una nuova invece è molto più facile. Io l'ho scritto qua, costruisci il testo censurato senza le righe da cancellare, non costruisci una copia del testo e poi cancella queste righe. E quindi testo, testo, il mio testo censurato semplicemente, censurato, semplicemente sarà una bella lista vuota che provo a riempire con quella del testo, purché gli indici non siano vietati. Quindi io vado a prendere eh, ogni riga in, eh, di nuovo, i virgola riga in enumerate di testo. Quindi riprendo di nuovo lo stesso ciclo di prima e a questo punto mi chiedo se l'indice non è in quelli da cancellare quindi se l'indice di questa riga non è vietato allora lo posso aggiungere al testo censurato append riga fine ok um, quindi questa ci dice eh, quest, qualunque indice di riga che sia diverso da quelli qui dentro corrisponderà a una riga che viene aggiunta al testo censurato qui dentro il fatto che ci sia meno 1 non mi dà fastidio perché eh, io non sto iterando su indici cancellare non sto dicendo ok, trovo 0, cancello 0, trovo 1, cancello 1, trovo 2, cancello 2 trovo meno 1, ah devo fare attenzione perché meno 1 non è valido io non vado a usare tutti i valori che ci sono in questo insieme, l'insieme lo uso semplicemente per dire questo indice c'è o non c'è in questo insieme, se questo insieme contiene tutte le righe da cancellare più dei numeri che non c'entrano niente, beh questi numeri che non c'entrano niente non mi danno fastidio, quindi questo è il modo più sintetico, e quindi se io commento questa print e provassi ad andare a vedere nel programma principale il testo censurato, dovrei vedere... Sì, ma non trovo un pezzo, quindi parte da qui in avanti. Ok? Sarà un problema, non credo, eccetera, eccetera. Eh, però attenzione, ecco, se io a questo punto prendessi la riga di Bob, la togliessi da qua, la mettessi al fondo come ultima, eh, il programma funziona lo stesso, spero. Lo rieseguo, mi dice, eh, vedete che qui ho molte meno righe perché... Arthur era qua e quindi ha cancellato quella prima e le due successive e Bob era in fondo e quindi ha cancellato l'ultima e le due precedenti. Ovviamente il risultato è molto diverso. Okay? Ho trovato diversi programmi in cui un'operazione di questo genere sarebbe stata fallimentare: nel senso che il programma tipicamente va in crash perché cerca di, di cancellare la riga dopo l'ultima eh, eh, o cose di questo genere. Ma okay? allora, questo è il modo più semplice, adesso poi questa cosa qua la scriviamo su un file, Ecco, io vorrei soffermarmi però prima di andare avanti a scrivere sul file questo, diciamo questo testo censurato, eh, a, a vedere un po' insieme, mi sono preso una nota di quelli che potevano essere gli errori da commentare insieme. Hm? L'ho chiamato errori frequenti, non, cioè, non ho un valore oggettivo di frequenza, ma gli errori che mi hanno diciamo, che mi sono saltati all'occhio. No? Tenete presente che io questo esercizio lo faccio bene perché ho il vantaggio di averne letti 190 diversi di cui alcuni fatti bene e quindi in qualche modo ho avuto, eh, ci ho lavorato sopra una dec di diverse decine di ore su questo esercizio, quindi mi viene facile adesso, capisco che in un'ora non sempre si riesce a trovare la soluzione migliore, ci, ci mancherebbe ancora. Allora, ehm, Errori frequenti. Eh, vabbè, questa è la riga del file. Molti si sono dati da fare per dividere questa riga in parole che non è vietato, anzi, si fa così. Eh, ma è inutile perché il testo ci dice che non ci sono. Questo servirebbe se ci fossero delle parole che contengono Bob. No? E quindi se ci fosse scritto sbobinare, non è la parola Bob, ma la contiene, e allora dovrei la trattare in modo diverso. Il testo ci dice chiaramente. Non, no, questo non succede, allora perché ti vai a complicare la vita per una cosa che chiaro che non è realistica ma ti stanno dicendo in questo caso specifico non preoccupartene e quindi era, era un lavoro aggiuntivo dire eh, separare in parole, non è sbagliato ma in questo caso fa perdere tempo in più fa perdere tempo anche il fatto che c'erano all'interno delle stringhe degli, delle righe degli spazi consecutivi e quindi questi spazi consecutivi mi davano tante piccole stringhe vuote All'interno della lista generata dallo split, che era un po' un rompimento di scatole, no? dover trattare o cancellare oppure ricostruire, eccetera, eccetera. E questa è una, una, una prima cosa: un suggerimento: se, se c'è un'ipotesi semplificativa nel testo, approfittatene e approfittarne vuole anche dire non diciamo così, comportarsi bovinamente, scusate il termine, applicando uno split perché negli esercizi l'abbiamo sempre applicato, cioè ragioniamo di volta in volta. Secondo suggerimento è eh, chi aveva diviso la riga in parole, appunto non vietato anche se un pochino complicava, poi per andare a vedere se c'era Bob nella parola mi son visto dei cicli di questo genere. Ok? allora probabilmente sono quelli che arrivano dal mondo del, del, di linguaggi diciamo così un po' più di basso livello come il C ma se io ho una stringa costante e voglio sapere se questa stringa compare da qualche parte dentro una lista di stringhe beh, in è l'operatore che fa già esattamente questo lavoro oppure ci sarebbe index, ci sarebbe find cioè ci sono molti modi di chiedere una, chiedere una lista senti, tu contieni questo elemento? Ovviamente se conosco l'elemento esatto, se conosci solamente una parte di questo elemento, non c'è alternativa all'andare elemento per elemento con un ciclo for, ma in questo caso era molto più semplice. No? Soprattutto qua è una if, ho l'istruzione da fare, mentre invece con un for mi devo tenere un flag, che, in cui alla fine mi ricordo, ma l'ho visto, non l'ho visto, eccetera, eccetera. No? E quindi si complica, eh, si complica di più la vita. Quindi in qualche modo cerchiamo di, cercare, di obbligarci, no? eh, di provare, a ragionare a livello di contenitori, se possiamo, con le funzioni che ci danno i contenitori, e non sempre ogni volta che devo fare qualcosa, sparo un ciclo o sparo dei cicli forani dati. No? Anche qua, non è sbagliato, ma mi dà una soluzione più macchinosa, la lunga più lenta e anche forse più rischiosa, nel senso che poi è facile sbagliare, no? avendo istruzioni più complicate. Ehm... Um poi ho trovato delle cose carine del tipo uno si legge la linea del file che chiaramente finisce col barra n e poi facevano delle cose di questo genere, essere forse una confusione tra split e strip può essere, le parole sono abbastanza simili, eh, facendo questo alla fine uno si ritrovava la, la lista che conteneva non le stringhe ma ogni stringa a sua volta era contenuta dentro un array, eh, una lista scusate che conteneva l'unica riga, no? perché cosa fa questo split? Splitta questa riga in due parti, la prima, poi c'è il separatore barra n, poi non c'è un secondo elemento, quindi è una lista che contiene l'elemento solo. Allora, questo genera una struttura di questo genere, che ovviamente ha un livello in più di quanto non ci serva, quindi una serie di parentesi in più da andare a usare per indicizzare. Um, L'impressione mia è che chi fa questi errori magari si dovrebbe fermare un attimo mentre scrive il programma a provare a vedere in modalità debug oppure a stampare no? in modalità con delle print i dati che sta elaborando e, e se vede delle cose superflue o troppo macchinose cercare di semplificarsele. Okay? quindi non è, mai, eh, non è mai negativo fermarsi 30 secondi in più a, a vedere a capire cosa sta succedendo piuttosto che andare avanti sui passi successivi. Eh, altri errori frequenti. Uh, ho visto molto troppo spesso un'istruzione di questo genere, che è sbagliata, poi su questo esempio qui purtroppo non si notava perché Borba e Arthur erano attaccati uno all'altro in due righe consecutive e quindi il, questo, questo baco qua viene in qualche modo mascherato. Allora qual è il problema? Il problema è che questa istruzione qua sopra okay, viene letta così, da Python. È un or di due condizioni. La prima condizione è strana, perché Bob è una stringa, non è un booleano. E la seconda è Arthur in line, cioè esiste la parola Arthur all'interno della riga. Che questa line fosse la stringa non divisa da parole, oppure fosse la lista che conteneva le parole, è uguale. Assolutamente il ragionamento è identico. E anche la sintassi, tra l'altro. Eh, però cosa succede? Che questa parentesi Bob è sempre vera. Che se io vado nella Python console e scrivo bool di Bob, lui mi risponde true. Perché in un contesto booleano no, ehm, gli, le stringhe vengono considerate come vere a meno che non sia la stringa vuota, allora la stringa vuota mi dice che è falsa. Okay. Eh, e quindi e qui stiamo scrivendo true or qualunque, qualunque altra cosa, ma true or qualunque altra cosa è sempre true, no? e quindi qua poi uno faceva i salti mortali perché gli sembrava di voler cancellare tutto il file e invece non doveva, no? quindi questo è un problema, questo è sbagliato, il modo giusto di scriverlo è questo, ok, Bob, io sto aggiungendo le parentesi non necessarie, però vedete che io faccio due controlli, controllo se Bob è nella linea, controllo se Arthur è nella linea e poi ho l'or di questi due, che dice, beh, basta, a me basta che uno, uno solo di due ci sia che io lo devo poi cancellare, quindi questa scrittura qua, prima, adesso con le parentesi sì, è evidente che è sbagliato, senza parentesi sembrava un po' eh, diciamo così a prima vista, poteva essere giusta, ma in realtà ha ingannato molti di voi. La cancellazione. Allora, io ho detto prima non cancello ma ricreo, non è una regola generale, in questo esercizio mi viene molto più comodo perché in due istruzioni ho risolto tutto, eh, però sembrava quasi dire ma io so già che Bob è in questa linea, quindi boh, cancelliamo subito questa linea, allora se io lavoro con l'iterazione sul contenuto uso la remove per cancellare la riga che contiene questo elemento, se lavoro con l'indice i invece farò la pop per cancellare l'elemento in posizione i ecco questa cosa qui non fatela ok non fatela ricordatevi la regola mai modificare la lista su cui si sta iterando che detto con altre parole è mai tagliare il ramo su cui si sta seduti no? perché poi cadi no? e ti fai male ci sono sempre soluzioni migliori ho scritto qua nel senso perché non si può? ma perché io ho una lista su cui sto iterando in qualche modo eh, scusate ad esempio con i in range oppure con eh, qui for line in testo a seconda di come sto iterando in un modo o nell'altro okay? soprattutto se sto iterando con gli indici quando io elimino la riga di indice i, l'avevamo visto all'inizio del corso eh, quello che succede è che tutte le righe successive a questa tornano indietro di in una posizione ok? quindi io cancello, faccio il pop della riga 2 va bene, questa riga viene cancellata ma quella che prima era la riga 3 diventa la riga 2 quella prima che era la riga 4 diventa la riga 3 quando il ciclo for va all'iterazione successiva i da 2 diventa 3 e quindi andrò a controllare se boh, beh, nella riga 3 ma la riga 3 è la vecchia riga 4 e quello che è successo è che la vecchia riga 3 non l'ha guardata nessuno, l'abbiamo saltata, l'abbiamo eliminata, non l'abbiamo considerata, perché nel frattempo abbiamo rimescolato le carte. Okay? Quando io modifico una eh, lista all'interno di un ciclo, il resto del ciclo sta lavorando con degli indici, la I non se ne accorge, non lo sa, lei va avanti secondo il suo range, il range è stato definito all'inizio e il range è fatto così. Si incrementa ogni volta, ma io gli sto rimescolando gli elementi di sotto. Quindi non mi devo stupire che poi alla fine ci sono degli elementi che ho saltato, non ho visto. E quindi questo è un problema. Non facile da risolvere. Non facile da risolvere, bisognerebbe fare in modo che la I non si incrementi, ma per evitare un incremento di, un, di una I in un ciclo for non si può. Dovrei fare un ciclo while e vado ad aggiungere istruzione perché mi gestisco l'indice a mano in un while, eccetera, eccetera. Quindi questo crea problemi peggio ancora chi cancellava dico ma già or ormai so che, devo, che eh, Bob è sulla riga I allora cancello anche la riga successiva o due dopo no? e questo è ancora peggio perché sto andando a cancellare delle, dopo che ho cancellato l'iesima cancello non l'I più un'esima ma l'I più duesima perché nel frattempo ne ho saltata una o peggio ancora quando cercavo di fare dei pop degli elementi delle righe precedenti no? e quindi mi vado di fatto a eliminare la riga su cui sto lavorando non dico che sia impossibile, no? dico che crea tutta una serie di casi particolari, complicati da gestire, per cui farlo giusto è molto complesso. Molti in qualche modo ci sono avvicinati, no? ad esempio ci sono alcuni compiti in cui eh, chi ha fatto questo ha fatto 5 volte pop di meno 2 ed è giusto in certo senso, non nel senso che io mi posiziono due righe sopra e la cancello quella vuol dire che le quattro successive torno indietro allora cancello la prima di queste la, prima, la seconda, la terza, la quarta e quindi in qualche modo cancello non la i più 1, i più 2, I, i meno 1, i meno 2 ma cancello i meno 2, i meno 2, i meno 2, i meno 2, i 2 in realtà ho cancellato quella che prima era i meno 1 quella che prima era la i quella che prima era la i più 1 e la i più 2 è un po' contorto no? può funzionare, o me, potrebbe funzionare se io fossi, lo facessi una volta sola ma quando lo rifaccio la seconda volta, lì è andata avanti di una posizione, quegli lì non sono più gli stessi, no? e così come anche coloro che si salvavano gli indici da qualche parte e poi andavano a eliminare gli elementi, il primo elemento che elimino è giusto, il secondo che elimino dovrei tenere conto del fatto che gli indici si sono, sono cambiati no? e, e il Posso tener conto? Sì, si può fare, ma è complicato perché, ad esempio, come in questo caso dove un arco e non Bob, io ho dei due serie di indici che in qualche modo si accavallano. E quindi non so se quella riga non l'ho cancellata due volte, l'ho cancellata una, una volta sola perché era in comune i due intervalli. È molto complicato. Non è impossibile, ma veramente molto complicato farlo giusto. Quindi cerchiamo veramente di rimanere sempre applicare sempre questa regola. Se sto iterando su una lista non cancello elementi, non aggiungo elementi. Alcuni hanno trovato delle soluzioni carine, tipo eh, mettere un, un secondo campo sulla, sulla riga, quindi trasformarla in tupla, in un piccolo dizionario, eh, true o false, dico, devo cancellarla oppure non cancellarla. Allora va bene, perché io modifico il singolo elemento, ma non cancello o non aggiungo, e quindi gli indici non cambiano. Oppure alcuni altri hanno... Eh, cancellato il contenuto, quindi ha messo, anziché fare remove the line, hanno fatto qualcosa del tipo eh, testo, di uguale, testo di uguale stringa vuota, i e i-1, i più -1, -1, I 1, eccetera, benissimo, questo andava bene, no? eh, quasi, poi vi racconto perché no, eh, perché anche lì non mi sposta gli elementi nella lista, eh, però mi segna in qualche modo, mi identifica che questa lista Quell'elemento, quella riga, scusate, non va stampata Dico, attenzione, attenzione a questa soluzione che sembra la migliore Ma in questo esercizio ci può ingannare Soprattutto se eh, cancelliamo la riga su cui sono io Le due prima e le due dopo, che è quello che in realtà dobbiamo fare Perché immaginate, il nostro, programma, il nostro file di input è fatto in questo modo, no? Eh, qualcosa poi qualcosa con Bob, qualcosa con Arthur x, y e z se io qua appena trovo Bob rimuovo quella riga, le due precedenti e le due successive io appena trovo Bob rimuovo queste righe qua okay, Bob quella precedente che è x due prima che non esiste quindi fa lo stesso quella dopo che contiene Arthur e quella dopo ancora, la seconda dopo che contiene y va bene, però se faccio questo non appena ho visto Bob, quindi prima di aver processato le righe successive, questo scompare, la Z la lascerei, non la censurerei, ma in realtà la, devo, la dovrei censurare, perché? Ma perché la Z è a distanza 2 da Arthur, ma io Arthur l'ho cancellato prima di guardarlo, okay? Questo è un altro dei motivi per cui io prima deciso cosa voglio cancellare questo è il mio codice e dopo agito sulla base di queste informazioni okay? se abbiamo un contenuto che ci dice cosa fare e allo stesso tempo stiamo modificando questo contenuto beh, se lo facciamo tutto insieme rischiamo effettivamente no, di, di come si dice, inciamparci pestando i lacci delle nostre stesse scarpe no? perché tu fai una cosa mentre ne fai un'altra e poi cadi scusate la similitudine Ok, allora questo è il modo secondo me più semplice che alcuni di voi hanno fatto, poi ci saranno altri 100 modi come al solito, no? quindi possiamo ragionare, ma eh, questi errori qua erano, diciamo così, stati molto gettonati purtroppo e, ed erano, diciamo così, si prestavano essenzialmente in questo tipo di esercizio e bisognava fare attenzione. Vabbè, fatto questo si trattava semplicemente di stampare il, file, stampare il testo censurato su file, ma visto che io il mio testo censurato l'ho ottenuto sotto forma di lista di stringhe col barra n, perché mi è arrivato, se, ci ricorda se vi ricordate direttamente da una read lines, un'istruzione sola per leggere il file, beh, io posso direttamente, facciamolo anche nel main, non muore nessuno, eh, aprire il file in scrittura che si doveva chiamare censurato.txt. In scrittura, encoding utf8 sf lines di testo censurato e quindi con due istruzioni mi sono scritto il file d'uscita, non devo fare un ciclo, eccetera. Io ho già la lista, ma che contiene già le stringhe terminate la barra n. Ricordiamoci che le write, le write lines non aggiungono in fase di scrittura del file non aggiungo da solo gli a capo no? e quindi li, normalmente li dovrei aggiungere io io qua sono stato previdente, non li ho tolti e quindi non li devo più riaggiungere no? e vabbè, questo normalmente non, magari non ci viene in mente eh, se non come, come vi ho detto prima eh, ci lavorate per 20 ore su un esercizio di questo genere se è così allora io quello che ho prima stampato a schermo facendo RAM mi va a finire anche nel file censurato.txt già nel formato giusto ok e questo facciamo, togliamo questa print e non ci sono altre print in mezzo ok eh, termina la prima parte del, del, del, dell'esercizio la seconda parte dell'esercizio invece mi chiedeva la eh, distanza tra la parola polizia e la parola eh, bob oppure arthur allora qui Qui invece vi parlo prima degli errori e poi dopo, del, eh, del, e poi dopo facciamo la soluzione. Okay? Eh, allora, vabbè, due errori semplici che però ho visto alcune volte, eh, alcuni scrivevano cose di questo genere. Okay? Eh, allora, if Bob in line or Arthur in line and Polizia in line diciamo line che è la, la, la lista oppure la stringa che contiene una determinata linea, riga che sto analizzando allora eh, qui l'idea sembra giusta nel senso che verifico se nella riga c'è o Bobo Arthur e anche contemporaneamente polizia okay? il problema qual è? è che or si comporta come una somma e and come una moltiplicazione nel senso che and ha la priorità maggiore e quindi questa riga qua viene interpretata come se fosse una parentesi qui, che ovviamente non ha senso. Detta così vuol dire che io vedo se c'è Bob, oppure c'è Arthur e polizia insieme, ma Bob e polizia insieme non le vado mai a controllare, no? Quindi se c'è Bob e non polizia la, la considero comunque presente. Ovviamente se io volessi fare una cosa di questo genere avrei dovuto mettere, beh, come si è scritto sotto, le parentesi intorno all'or per dire ok, c'è il nome e c'è la polizia e se ci sono entrambi allora ci sono entrambi. Poi in realtà questa istruzione qua, per, lo dico perché la scritta non serve a niente, o meglio, va a catturare un caso particolare in cui sulla stessa riga compare sia Bob che polizia oppure sia Arthur che polizia non era secondo me nella maggior parte dei casi necessario trattarlo come un caso particolare perché ricadeva normalmente nei casi normali ma questo era solamente un dettaglio ricordiamoci quando usiamo degli operatori che non usiamo tutti i giorni tipicamente l'operatore IN, l'operatore OR eccetera un paio di parentesi in più non fanno mai male okay? e poi però eh, il vero problema di questa seconda parte del programma è che mh, parecchi e quelli che hanno, diciamo così, hanno avuto una penalizzazione insomma, su questa parte del programma, eh, hanno lavorato facendo delle ipotesi che in realtà nessuno gli ha detto che dovessero fare, che potessero fare. Ad esempio, molti programmi hanno considerato che la parola polizia ci potesse essere una sola volta all'interno del file. Ricordiamoci che dobbiamo fare, dobbiamo trovare la distanza minima tra la riga che conteneva polizia e la riga che conteneva i nomi di Bob. Eh, la parola polizia, nessuno dice che compare o zero o una volta, può comparire nel file e se compare sette volte io devo andare a calcolare la distanza minima di ciascuna di queste sette volte, non solamente della prima o non solamente dell'ultima volta in cui compare. Okay? Eh, molti hanno memorizzato la posizione della polizia solamente in una variabile intera e, e quindi potevano memorizzare solamente una posizione funziona, sarebbe lecito se io fossi sicuro che nel file la parola polizia compare al più una sola volta. Ma questa ipotesi non c'è nel testo. Poi per carità, vi abbiamo dato un esempio in cui compariva una volta sola. Ma chi ci dà il diritto di dire che sarà sempre così? Okay? Quindi questo è un errore. Qualcuno mi dice, eh, ma, no, ma in realtà l'output del programma è giusto. No, l'output del programma è giusto su questo input. Tu cambia l'input e vedi che l'output del tuo programma è sbagliato perché non tiene conto di alcune condizioni. Okay? Quindi il fatto che l'output venga giusto per un determinato input non vuol dire che l'algoritmo è corretto, quindi ovviamente noi siamo, andiamo a guardare se l'algoritmo funziona in tutti i casi, non se funziona solo in questo singolo caso. L'altra ipotesi, magari inconscia, no? che molti hanno fatto, è quella di eh, dare per scontato che Polizia venisse dopo i nomi, perché in questo file i nomi sono all'inizio, Polizia è al fondo da qualche parte, quella è per l'ultima riga. E allora i calcoli venivano sempre fatti facendo la sottrazione polizia meno nome, oppure trovando i nomi e poi con un contatore che contava le righe fino a quando non incontrava polizia, eccetera, eccetera. Quindi questo funzionava se polizia esiste una volta sola e se la comparsa di polizia viene dopo la comparsa dei nomi. E chi l'ha detto? di nuovo: magari polizia è sulla prima riga e Bobe sull'ultima, oppure. Polizia al centro, Bob è la sua prima riga e Arthur è sull'ultima, eh, oppure Bob compare sette volte e Polizia compare cinque volte. Il programma deve funzionare sempre. Okay? Allora, Se vogliamo un caso particolare di questo, della, che però si manifestava in modo diverso, di questa assunzione errata, era che molti anche lì su Bob e Arthur si memorizzavano solamente tipicamente l'ultima volta che li avevano visti. E facciamo i calcoli solamente sull'ultima occorrenza di Bobo o sull'ultima occorrenza di Arthur. Allora, l'ultima occorrenza di Bobo o Arthur, in questo caso questa riga, è quella giusta per calcolare distanza minima se e solo se polizia compare una sola volta e compare dopo, altrimenti non è la riga giusta. E quindi, su queste assunzioni che vengono fatte partendo dall'esempio, a volte, sai, scrivi qualche codice e poi lo giri per farlo funzionare, su questo esempio qui, ma nel pacioccare il codice a volte perdi un pochino forse di vista quello che era la richiesta specifica, quello che era l'algoritmo da implementare, okay? Quindi su questo fate molta attenzione perché anche se sembra giusto, ok, eh, poi in realtà l'algoritmo è sbagliato. E queste due ipotesi sono sbagliate. Allora, rimuovendo le ipotesi errate, cosa ci rimane? Beh, ci rimane che eh, Bob e Arthur, trattiamoli indifferentemente, possono comparire fino a n volte, in più righe nel file, non detto che siano le prime, non detto che siano le ultime, non lo sappiamo. Polizia può anche, anche lei accadere m volte e quindi la combinazione delle due, che si possono alternare in qualsiasi ordine, chi prima, chi dopo, eh, fa sì che per calcolare la distanza minima tra una qualunque occorrenza di Bob Arthur e tra una qualunque occorrenza di polizia, io mi devo calcolare n per m distanze tra tutte le occorrenze di Bob cioè, perché in realtà ci sono dei modi se vogliamo forse matematicamente più sopraffini per ridurre il numero di confronti da fare ma banalmente se io ne ho m e m, eh, n elementi devo calcolare la distanza minima tra uno qualunque degli n elementi e uno qualunque degli m senza far troppe diciamo così, disequazioni di fino vado a calcolarmi tutte le distanze n per m e poi ehm, trovo la minima quindi questo è ciò che devo fare. L'unico modo diciamo, corretto di risolvere questa parte dell'esercizio è ipotizzare di avere un numero qualsiasi di nomi presenti, un numero qualsiasi di polizie presenti e calcolare tutte le distanze, le m per anni di distanze. Allora, capito questo, possiamo passare al codice e implementarlo. Implementiamo la funzione distanza-polizia. Che riceve sempre il testo come argomento e restituirà la distanza minima, okay? eh, quindi restituisce e calcola la distanza minima, allora anche qua potrò fare eh, due insiemi o due liste, non so, la prima calcolo gli indici, usiamo una tattica simile a quella della funzione precedente visto che insomma, ci siamo trovati bene, indici dei nomi, che sia un set o una lista, e gli indici delle, eh, di polizia. Un altro set. Quindi mi vado ad analizzare il mio testo, for i virgola riga in enumerate di testo, vado a vedere se Bob, scusate, tra virgolette, in riga, or Arctor, in riga, sì, uh, indici, nomi, add di, faccio la stessa cosa di prima, guardate quello che ho fatto prima, for in riga, in riga in, in enumerate, if Bob or Arthur in riga, can allora aggiungo agli indici da cancellare, in questo caso è un pochino più complicato perché non devo aggiungere solo la riga ma anche le sue vicine, qua semplicemente invece mi aggiungo solamente la riga. E la stessa cosa, if polizia in riga, allora indici polizia add i. Quindi alla fine di questo ciclo avrò due insiemi, un insieme che contiene gli indici delle righe in cui compare il nome e un altro insieme che contiene gli indici delle righe che, con <coughs> che ehm, in cui compare la parola polizia. Attenzione, if, non elif, c'è gente che mi ha messo degli elif o degli es qua in mezzo, questo as o elif eh, mi eh, rende cieco, non mi non lascia diciamo così, identificare il caso che può, può capitare in cui Bob e polizia compaiono esattamente sulla stessa riga, cioè se compare Bob non è detto che sulla stessa riga non compaia anche polizia. Okay? Questo non è detto, non, non ci è stato scritto nella specifica dell'esercizio e quindi non possiamo eh, ipotizzarlo. Okay? Quindi sono due controlli indipendenti, uno sui nomi, l'altro sulla polizia e alla fine mi costruisco i due indici. Per vedere che cosa ho fatto mettiamo anche qui un bel printino di eh, indici nomi, virgola indici polizia e vediamo cosa abbiamo fatto, cosa sta calcolando questa parte di programma. Ok? Allora, si chiama distanza uguale distanza polizia di testo, facciamo un run e vediamo che in questo caso ho costruito un insieme che contiene 1, 2, 1, 2 sono gli indici di riga che contengono i nomi, la riga 1 è questa che contiene Arthur, la riga 2 è questa che contiene Bob e il secondo insieme 7 è l'indice di riga che contiene la parola polizia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è questa qua, ho paura della polizia, è scritto qua dietro che non si vede, quindi io in questo caso ho due posti in cui compare il nome, diciamo il nome in generale, un posto in cui compare la polizia e devo calcolare tutte le coppie possibili di distanze per trovare quale sia la minima, ok? allora io posso farlo in vari modi il modo più semplice è semplicemente farsi un bel doppio ciclo quindi calcolo la distanza uguale a un valore massimo lì devo mettere un valore pari al massimo che può assumere quindi posso mettere 100.000 oppure posso mettere che ne so lunghezza del testo cioè la distanza tra due parole non potrà mai essere maggiore della lunghezza del testo maggiore o maggiore uguale non lo so senti per sicurezza metto un più uno così non devo impazzire a pensare se Bob compare sulla prima riga e Polizia sull'ultima, o viceversa, qual è il valore della distanza. Io metto un valore che sia sicuramente maggiore, più 1 o più 100, se volete, non importa, l'importante è che sia maggiore, del massimo valore che posso saltare fuori come distanza legittima. E Ho fatto questo, vado a farmi le distanze, quindi for... Diciamo così indice del nome, in indici nomi e for qui ho due forni dati perché devo fare tutte le possibili combinazioni, ip in indici polizia. Quindi qui estraggo i vari numeretti dai due insiemi e ogni volta vado a calcolare la distanza, che è, d uguale in meno ip. però ho preso in valore assoluto, chiaramente, okay? perché io non so se viene prima, ricordiamoci, non so se viene prima polizia o prima il nome e quindi devo prendere valore assoluto, se lo dimentico è un errore, perché sto ipotizzando di calcolare la distanza in un verso e non ho detto che sia in quel verso lì. E a questo punto, if d è minore di distanza, distanza uguale d, questo è la solito costrutto per calcolare un minimo, e alla fine abbiamo Dopo aver provato tutte queste n per m eh, distanze, eh, ho il minimo e la posso sostituire. Qui manca ancora un dettaglio, questa parte di codice funziona se, ehm, se c'è effettivamente Bob e Arthur e se c'è effettivamente polizia, altrimenti no, okay? altrimenti questi indici sarebbero vuoti e quindi questa distanza sarebbe sbagliata. Eh, sarebbe il valore sbagliato perché non viene assegnato a nessuna distanza effettiva quindi prima di fare questo lavoro devo verificare se eh, diciamo se siamo in pericolo per come dice il, per usare la terminologia del testo cioè il nome polizia è stato pronunciato nella stessa intercettazione che contiene Bob e Arthur nella stessa intercettazione, eh, non nella stessa riga ma questo l'avete colto praticamente tutti eh, e quindi dovrò fare dunque se Uh, se per caso avessi i nomi add, fosse un insieme vuoto, quindi leng di nomi add, indici nomi uguale 0, or leng di indici polizia uguale 0, quindi se non è stato detto il mio nome, o non è stata detta la polizia, o nessuno dei due, che ne so, return un codice particolare, un null, in modo che il main si possa accorgere che questo dato non è non è corretto Ok? non ha senso non la, distanza, la distanza non è definita perché non ho, non ho gli elementi tra cui calcolare questa distanza allora fatto questo torno nel mio main, ho questa distanza e quindi if distanza uguale none dirò non sei in pericolo altrimenti dirò Uh, attenzione che, com'è che dia la frase che devo stampare, la parola polizia è stata pronunciata, ok, la parola polizia è stata pronunciata a distanza righe di distanza dal tuo nome, quindi facendo questo run, mi compare la fatidica frase, la parola polizia è stata pronunciata a 5 righe di distanza dal tuo nome. Quindi il calcolo era abbastanza semplice, però, eh, ripeto ancora una volta, era necessario calcolare queste n per m distanze, tra l'altro anche in modo relativamente semplice no? questo calcolo, eh, e non, non usare altri algoritmi che funzionassero solamente nel caso in cui fosse verificata una, di queste, una o entrambe di queste due ipotesi che non erano affatto garantite eh, dal testo dell'esercizio. Mm. Direi che questo copre la maggior parte delle, delle anomalie no, che ho riscontrato nella correzione dei compiti eh, come eh, vedete alla fine il programma non era particolarmente lungo in questo caso sono arrivato a 66 righe ma come vedete ci sono molti commenti e righe vuote quindi eh, di sicuro a una, una prima stesura un programma non, questo programma non sarebbe compatto così no? perché io vi ho presentato le soluzioni migliori dopo aver visto le vostre dopo averci ragionato su e questa è la forma probabilmente minima o più compatta o più semplificata no? a cui possiamo arrivare eh, alla prima stesura sicuramente uno non azzecca tutte le scelte e quindi farà qualche giro un pochino più lungo, ma sicuramente diciamo, possibile, diciamo, senza, diciamo, compatibile col, col, col risultato. Ecco. L'importante è, eh, uno, non perdersi negli algoritmi e due, non fare delle ipotesi che non sono verificate. Eh, quindi evitiamo di manipolare in modo maldestro le strutture dati, soprattutto le liste e questo lo, sulla prima metà il problema era questo convincersi che è meglio non cancellare o modificare la struttura dati su cui stai iterando perché da lì poi non ne esci io credo che tra coloro che hanno cercato di fare questa operazione forse solo uno è riuscito a farla in modo corretto che funzionasse in tutti i casi eh, però molti ci hanno provato e in qualche modo sono, sono non si sono accorti, ma io mi sono accorto che, che poi alla fine l'algoritmo in generale non funzionava <ride> quando dico non, non modificare intendo non aggiungere, non cancellare righe o non scambiare di posto righe chiaramente si può modificare il contenuto ecco, questa era una, una, una tattica che molti hanno usato e come, come vi ho accennato prima può funzionare e ha funzionato per molti okay? però l'aggiunta la, la, la, la, elementazione e scambio di posto di elementi evitatelo, mh? quindi cancellare è sempre una cosa pericolosa. E ricordiamoci sempre, c'è un for, testo, sto iterando su testo, allora testo per me è sacro, non lo tocco, non devo aggiungere, non devo modificare e così via. No? Ogni volta, anche qua sotto, quando io sto iterando su indici nomi, non ho avuto bisogno di farlo, ma indici nomi, qui dentro, dentro questo for, non la tocco più. Lo uso, lo interrogo, lo confronto, ma non lo modifico, non faccio add, non faccio remove. ok? Non è una legge, non è vietato da Python, ma eh, è sempre una cosa, diciamo così, difficile da gestire in modo corretto. E, e quindi la prima metà il problema era questo, la seconda metà il problema era eh, trovare una soluzione che non era complicata, ma tra l'altro devo dire che questa soluzione qua è la più semplice di soluzioni invece che vi siete andati a trovare cercando di fare i calcoli delle distanze, contando le righe di mezzo, eccetera, eccetera, eh, lavorando sulle, sulle due singole variabili con molti casi particolari essenzialmente. No? Quindi anche lì se riuscite, come vi ho detto, non sempre si riesce al primo colpo, se riuscite a eh, evitare di gestire tanti casi particolari, se il codice comincia a complicarsi, a introdurre 27 variabili, beh forse è tempo anche lì di fermarsi 30 secondi e provare a ripensare se ci viene in mente una soluzione un pochino più pulita. Eh, boh, mi auguro che questa chiacchierata, questa retta insieme si, vi aiuti in qualche modo sia a capire gli errori che avete fatto magari quelli che non avete fatto eh, e quindi essere felici e più consapevoli, eh, ovviamente se poi abbiamo, se avete bisogno di approfondire maggiormente il vostro elaborato, perché non vi ritrovate magari in alcuni dei ragionamenti che abbiamo fatto, eh, ovviamente lo possiamo vedere eh, individualmente. Grazie di tutto e arrivederci ai prossimi giorni.